Buongiorno a tutti, qui Arduino Schianato da iRForex.com. Come vedete, questo è un video strettamente operativo, ma che vi dà degli input, anche diciamo, in linea di massima su quello che è l'approccio eh, operativo, l'approccio al trading. Parlerò di stop loss, parlerò di eh, perdite, parlerò di come in effetti spesso a mio avviso eh, si gestisce male il capitale e quindi si incorre in perdite, in perdite, in perdite. Prima di iniziare però col video vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ovviamente di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei video che facciamo. Adesso possiamo iniziare con il video. Quello che oggi voglio approfondire è proprio il modo, la modalità che ritengo sbagliata nel, nella gestione del rischio e nell'inserimento di stop loss spesso molto molto stretti per fare un trading che eh, rispetti tutti i canoni di qualsiasi libro o di qualsiasi corso di trading che vi dice che per fare un buon trading bisogna mettere uno stop di 5 e andare a target di 10, bisogna mettere uno stop di 50 e andare a target di 100 o superiore. Lo stesso ho scritto e ho fatto questo tipo di esperienza e non male sicuramente ho eh, gestito il rischio quindi in maniera un po' più classica ma ormai da un bel po' di tempo sto gestendo il rischio in maniera molto diversa e devo dire che eh, tutto questo ha reso la mia operatività molto più efficiente, molto più efficace molto più profittevole e costante è ovvio che qui quando si parla di, mh, di stop loss e di rischio bisogna sempre mettere in mezzo la leva se voi andate su ogni su ogni eh, sito che mh, vi parla di eh, diciamo eh, CFD in realtà perché i CFD sono quel tipo di strumento che da un qualche anno diciamo ha l'obbligatorietà eh, quindi i broker che eh, danno la possibilità di tradare CFD l'obbligatorietà di scrivere la percentuale dei clienti in parita in realtà sappiamo che più o meno la percentuale di persone che vanno a perdere a avere delle perdite nel momento in cui fanno trading soprattutto trading a leva è molto alta in generale, future, tutto quello che volete detto questo però vi faccio vedere una cosa se io vado a prendere appunto eh, questa che vediamo se riesco a farvela vedere è una delle scritte ma eccola qua che ci sono in giro e questo è il mio broker ma andate su tutti e tutti scrivono la stessa cosa la cosa che vi scrivono qual è? che i CFD ma ripeto potrebbero essere i certificati turbo potrebbero essere i future potrebbero essere tutto quello che riguarda le, le, gli strumenti a leva guardate un po' cosa dice sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva cioè vi danno anche il perché vi dicono anche il perché dovuto alla leva dovuto alla leva allora io partirei da questo, da questo presupposto eh, oggi, ehm, dicendovi che mm, il posizionamento dello stop vi fa solo essere un po' più tranquilli e vi fa essere più sereni, e, mm, vi fa dormire bene, e vi fa essere come dire, no, più, più sicuri nella vostra operatività. Il problema è che l'inserimento troppo stretto di stop loss troppo classico di stop loss con l'avvento di tutte le piattaforme di trading e di eh, sofisticazioni sempre più avanzate ovviamente questo è anche a portata di tutti molto più facile no? inserire anche uno stop addirittura di 10 pips di 5 pips no? su, su un mercato io ritengo che questa sia la cosa più sbagliata no? per fare trading perché quando noi facciamo trading non è che abbiamo sempre la sfera di cristallo e e arriviamo sempre sul minimo e sul massimo quindi pensare di mettere uno stop di 10 pips di 20 pips ma anche di 30 40 50 pips fa un po ridere sinceramente e io voglio togliere questo tipo di anzi io l'ho già tolto questo tipo di eh, tipologia di inserimento di stop quindi io non sono a favore di stop stretti non sono a favore di per esempio questo è il dollaro australiano sul dollaro americano di pensare che il dollaro australiano possa scendere possa avere magari un, un ribasso eh, nel prossimo futuro e magari mi dà un certo tipo di indicazione, magari vendo su questi livelli e magari metto uno stop qui, oppure uno stop qui, o magari anche uno stop qui, questi sono i classici stop dove verremo sempre presi dallo stop e siamo bravi perché abbiamo inserito lo stop e magari abbiamo inserito, un. siamo entrati qui, abbiamo messo uno stop qui, abbiamo il target qui e quindi abbiamo un risk reward di 1 a 5, di 1 a 3, di 1 a 7. Siamo bravi, abbiamo fatto tutto il nostro dovere e ogni volta veniamo presi dallo stop. Questo ovviamente è... Classico. Quindi, ha senso fare un certo tipo di cose di questo genere? No, non ha senso, ve lo dico per esperienza, non ha senso. La cosa importante è quella di dire eh, la gestione deve essere la gestione del proprio account, del proprio conto di trading, quindi sapere come gestire le size del proprio account, sapere che se ho un account di 5.000 euro dovrò avere dei rischi di X e quindi totali di X con degli stop che non sono troppo stretti, che non sono appena Sopra i massimi di dove entro, o anche un po' più sopra, ma sempre su livelli che sono perennemente classicamente presi. E sono proprio quelli che vanno a creare poi quella classica frase che dice: Ah, ogni volta mi prende lo stop. Ogni volta viene lo stop", e poi va a mio favore. Allora cerchiamo di ragionare un po' più da pro. Noi dobbiamo cercare di pensare che il rischio è nel mio conto, quindi ho un conto di 10.000 euro. Eh, e ricordiamoci sempre che per far trading bisogna essere capitalizzati. Non possiamo pensare di far trading con 1000 euro o con 300 euro. Quindi che poi già 10.0 10 euro non sono niente, voglio dire. Però comunque già è una somma che rispetto ai 50.0 euro ha senso, Quindi se mh, parentesi. Se volete fare trading e non avete soldi, non fate trading ovviamente, magari cercate di formarvi, di capire e poi magari nel tempo i soldi magari li trovate e poi operate meglio. Ma fare trading senza soldi non ha senso, ok? Quindi, detto questo, chiudo la, chiudo la parentesi, facciamo, prendiamoci un rischio del nostro conto. Abbiamo un, un conto da 10.000 euro, benissimo. Pensiamo di dire, bene, se io vado a, ho un'idea short su questo mercato, quindi ho un'idea che eh, entro qui, eh, diciamo che in linea di generale so che se il mercato eh, dovesse ritornare già sopra queste aree e quindi sensibilmente rimanere sopra, potrei già chiudere l'operazione. Ma il mio, diciamo, massimo rischio, quindi il punto dove io vado a inserire lo stop, deve essere almeno da, da questo livello in su, non prima perché altrimenti ci facciamo buttare fuori costantemente da qualsiasi minimo movimento di massimo e minimo che fa quel tipo di strumento in quella situazione. E quindi, come si fa? Ovviamente, bisogna non utilizzare la leva, per esempio, o utilizzarla in minimissima parte. Quindi se ho un conto a 10.000, entrerò con al massimo un minilotto, o eh, comunque pari in base al tipo di strumento che ho, quindi comunque una quota di circa 10.000 euro sul mercato come controvalore, non entro con 100.000 euro, avete capito? Perché diventa troppo e non sarebbe gestibile. Sia che voi mettete un tight stop, uno stop piccolissimo, perché vi viene preso sempre, quindi fate perdite costanti, alla fine non guadagnate niente, ma sia anche se avete la stessa cosa, uno stop largo, alzate la leva e perdete un sacco di soldi se l'operazione non va come deve andare perché lo sappiamo noi non è che siamo il trader non è colui che deve prevedere per forza ogni movimento in perfezione ha una view quella view ci crede ma a volte quella view ha anche fallito e quindi in quel caso bisogna anche chiudere quindi non è tanto che io devo mettere uno stop che mi venga eseguito ma deve essere un paracadute come dico io quindi deve essere uno stop anche più ampio o addirittura ma neanche mettetelo ma con questo non significa che non metterlo che siete a rischio del conto, perché se voi avete, come vi dico, non utilizzo della leva, quindi se avete 10.000 euro nel conto, utilizzate al massimo un mini lotto, se parlate di CFD o comunque utilizzate al massimo un 10.000 euro di controvalore, se vi va contro di 500 pips, vi va contro di 500 dollari, un dollaro australiano su dollaro americano, circa 400 euro, 420 euro, e quindi state prendendo un 4% sul conto, che per carità, voglio dire... Eh, sì, è sempre una perita eccetera, però ovviamente la fermerete prima, però avete capito cosa voglio dire. Quindi avere quegli stop non serve a nulla, è l'utilizzo corretto del proprio conto, della gestione della propria size, e quindi l'utilizzo della leva che fa poi i risultati. Cosa vi ho fatto vedere prima? La frase eh, di qualsiasi broker che, che dice che in questi strumenti, che ripeto sono poi perché anche altri, quelli che hanno la leva. Eh, sono in perdita i conti dei clienti proprio causati dalla leva, ve lo dice già, ok? Quindi non utilizziamola, utilizziamo non stop troppo stretti, perché gli stop troppo stretti vengono presi. Sono, è, è troppo, bisogna essere proprio no, dei. bisogna eh, prevedere il mercato, ma lasciate stare, non mi interessano i commenti che scriverete sotto che voi fate con 5 pips, chi se ne frega. Non ci credo, non ne voglio sapere, non mi frega nulla, quello non è trading, ok? Per fare trading serio, sano e costante bisogna non utilizzare la leva, utilizzarla in minimissima parte e tenere il controllo del rischio, della gestione del proprio conto. Questa è la cosa importante, ok? Non mi frega che voi invece di rischiare l'1 o il 2 rischiate il 4. Se quel 4 lo rischiate gestendo bene la cosa, va bene il 4, no? Cioè cerchiamo di toglierci da questi schemi che ci vengono dati da tutti questi corsi, questi libri, da tutti questi anni, di mettete lo stop sopra il massimo, sotto il minimo, e questo è quello, poi alla fine tutti gli stop, perché ah ma io c'avevo un risk reward di 1 a 4. Eh sì, e eh, chi se ne frega, ok? Quindi addirittura vi dico, ma piuttosto non mettetelo, o comunque mettetelo su punti proprio per avere un paracadute, utilizzate NO leva e nel momento in cui, quindi la posizione imperita va ma chiusa manualmente, eh? oppure si può inserire a un certo punto quando la posizione non va dei punti dove si dice li chiudo quindi se io ho una situazione in cui so che qua sopra io se mi metto short qui ovviamente so che se questo inizia a fare così poi inizia a andare sempre più su può essere già che chiudo prima inizia a consolidare qui è ovvio che poi a un certo punto dirò vabbè questa posizione non è una posizione profittevole e chiudo accetto accetto che non è andata come volevo Chiudo la posizione. Avrò da incassare un costo, chiudo la posizione. Ma non avrò le classiche, eh, no, stop, stop, stop. Eh, ma io c'è un rischio, di... ma chi se ne frega, ok? Quindi cerchiamo di ragionare in altro modo. Eh, se dobbiamo usare gli stop, usiamoli molto, molto ampi, che non sono stop loss, in realtà sono dei massimi paracaduti proprio in caso di eh, no, movimento avverso. Ovviamente stiamo su delle valute, in questo caso, molto... Molto molto tranquille. Che difficilmente fanno dei movimenti così esasperati da non riuscire a gestire la cosa. Ma da quel punto leva che non c'è, quindi o sotto leva si lavora o a leva 1 o al massimo leva uno e mezzo. Cioè molto molto piccole in questo modo vedrete che i risultati iniziano a essere migliori iniziate a gestire meglio le cose perché poi anche se va in profitto qualsiasi swing che ci fa la posizione la sappiamo anche gestire meglio perché non è una size così ampia che ci va a compromettere a livello emotivo quello che noi ovviamente eh, abbiamo come operazione ok quindi leva bassa o oh, neanche leva bisogna essere un po' capitalizzati per far trading e mettete i paracaduti quindi questi stop alti o addirittura non metteteli ma sapete dove dobbiamo quindi non mettete neanche lo stop ma dovete sapere dove uscire nel caso in cui io preferisco una cosa del genere perché altrimenti non ha senso ok non ha senso eh, ri rimarrete sempre nel classico nella classica situazione in cui ah eh, mi ho messo lo stop ah, eh, quindi sono, sono bravo sono figo perché ho messo lo stop comunque ho rispettato i canoni eh Sì, poi alla fine però i risultati tardano un po' a venire o comunque mh, a volte addirittura non arrivano proprio. Ok? Bene, a questo punto io direi che eh, vi ho fatto mi è, mi è venuta spontanea, ero qui che guardavo alcune cose e mi è venuto questo argomento oggi e volevo parlarvene. A questo punto io direi che per oggi è tutto. Io vi saluto, vi ricordo sempre di lasciare il mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.